su questa terra e, ovviamente, nella redenzione celeste, ebbene, questa autocoscienza, questa eh, profonda fede nella loro salvezza, si fonda sulla elezione di Israele. Che valenza hanno i comandi a livello di salvezza? Allora, vi leggo questo testo che... Ehm, Capitolo 15, versetto 11. Come effetto dell'accettazione del patto, Abramo deve provvedere che ogni maschio sia circonciso. E in un altro testo, Dio promette che, dopo che gli israeliti avranno confessato il loro peccato, ecco, Dio circonciderà il loro cuore. Questa è un'altra espressione che noi troviamo nel Nuovo Testamento, solo che la mettiamo in conflitto con la circoncisione vera e propria. Allora, Se gli etnico cristiani, coloro che vengono dai gentili, non hanno l'obbligo della circoncisione ma quella della circoncisione del cuore, questo non vuol dire che un ebreo circonciso, secondo queste aspettative messianiche da un lato e soteriologiche dall'altra, eh, non debbano avere anche loro la circoncisione del cuore. Quindi il termine, questa frase... Questa, fare questa berit milà, questo pecudesce balev, questo punto nel cuore, quindi questa berit milà eh, balev nel, nel cuore, che non è un sentimento, vuol dire che ti cambia completamente la sede delle decisioni a favore di Dio, è necessario anche per i più israeliti. E, dice il testo, creerà in loro uno spirito santo nuovo, non che lo spirito santo sia una creatura, ma che Dio manderà questa batkol, non è ancora un'ipostasi ontologica, rimane un'ipostasi poetica, però si sa che questo, eh, che questo cambiamento, questa teshuva, questo pekudeshe balev, eh, solo la ruacha Hashem, la ruacha Elohim, la può produrre e li purificherà così che non errino più. Eh. Quindi i comandamenti sono una potremmo dire una conseguenza inevitabile, della Berit Milà fatta con Avram Avino, con il nostro padre Avram. Eh, per, concludere, per concludere, qual è l'idea di fondo, l'equivoco di fondo, che nel cristianesimo è entrato e che ci, diciamo, non ci permette di capire bene la grande soteriologia di Dio per Israele e per la Chiesa, con le, ovviamente con le dovute differenze. E questo, cioè, viene visto l'atteggiamento di seguire i comandi come un aspetto farisaico leguleo, quasi per conquistarsi un premio e una salvezza futura. Mi comporto bene, quindi una specie di pelagianismo il pelagianesimo ebraico. Cioè, Io con la mia cavanà, con la mia gvurà, con tutte queste doti naturali che Dio mi ha dato, la forza, la volontà, eccetera, mi comporto bene, quindi Dio dopo farà un bilancio sulle cose giuste e le cose sbagliate, come un ragioniere, e mi salverà, sia in questo mondo, sia nell'altro. Non è ancora chiara qui eh, la differenza. Questo è un errore. Perché non esiste nessuna scrittura, tanto meno il libro di Giubilè, del rabbinismo, della letteratura sacerdotale schismatica cumranica, della letteratura enochica, della letteratura... Non esiste nessun tipo di idea che la salvezza e la grazia possano essere acquistati per i meriti. Io capisco che ci sia un'interpretazione deutero-paolina in questo, perché non si può negare la realtà, nell'ambito cristiano. Ma quando Paolo parlava di legge, non parlava della Torah, perché lo sforzo dell'ebreo è quello di rimanere nell'elezione, manifestare con, con, la, la, con i mitzvot eh, l'amore verso Dio e l'amore per ciò che Dio ha dato ai padri, perché Dio guardando i padri elegge anche me come figlio, figlio naturale ma anche figlio spirituale, circoncisione del cuore, quindi lo sforzo è una grazia di Dio per rimanere nell'alleanza, perché vedete cari amici, la cosa grave è che in tutti questi testi vedremo che i figli delle tenebre diventano, al di là dei pagani, che si comportano male e vogliono distruggere Israele, ma sono gli ebrei apostati. Ecco perché nel Nuovo Testamento c'è questo ostracismo verso l'anticristo, ma non in senso antigiudaico, verso quella forma, quel resto di, di, di, di, di, di pochi ebrei Traditori, cioè che hanno, nel senso proprio del termine, tradere, cioè hanno consegnato i libri sacri ai Goim, hanno rinunciato alla Berit Milan, hanno rinunciato all'ebraismo. Sono voluti diventare un tuturo con i Goim. Ebbene questi o i fuoriusciti delle comunità. Questi sono i figli delle tenebre in questi testi. Insieme a Egoim collaborando con i Goim, creano poi quello che poi in effetti è successo nell'anno 69-70 e nell'anno 135 quindi non è che la salvezza venga attraverso i comandi no l'idea, ma questo c'è anche nel Nuovo Testamento attenzione, però nasce nasce in, sec in questo secolo precedente l'idea, l'autocoscienza profonda è più sono fedele attraverso i comandi alla, alla, alla elezione che per grazia mi è stata data per grazia sono nato ebreo per grazia sono figlio di Israele e più io consolido questa alleanza con Dio. Quindi non c'è nessuna pretesa di eh, obbligare Dio a salvarmi. Salvarmi in questo mondo, dalla guerra, dalla, dalla, dal giudizio finale attraverso la grande guerra santa, o se c'è, se ci fosse anche il mondo futuro. D'accordo? Bene, ho visto che i nostri minuti sono finiti, vi ringrazio. Abbiamo finito la prima parte della soteriologia nel libro dei Giubilei, e a Dio piacendo... Eh, la prossima volta inizieremo la seconda parte con altri elementi molto molto molto molto vicini ai nostri testi del Nuovo Testamento. Ciao, alla prossima!